Sviluppo, credo ecco, sia una parola abusata, ma soprattutto eh, intesa ormai meccanicamente nei nostre, nelle nostre retoriche mediatiche come uguale a crescita. Eh, ecco, mh, credo sia inutile anche una cosmesi eh, lessicale per cui l'aggiunta di aggettivi come sostenibile, durevole, compatibile al termine sviluppo, ma se non si cambia la visione per cui lo sviluppo è uguale a un sempre maggiore consumo di risorse, beh, eh, questo sviluppo porterà inevit inevitabilmente al collasso e alla catastrofe. Bisogna rivedere totalmente il concetto di sviluppo svincolandolo dal quello che l'ha sempre accompagnato, cioè l'idea di crescita infinita, costante e perpetua. Mentre eh, nel, negli, ultimi, diciamo, anche, diciamo, negli ultimi secoli ecco, la giurisprudenza occidentale, ma non solo quella occidentale, ha eh, basato tutta la sua retorica e tutta l'applicazione di ogni politica pubblica su due pilastri opposti, cioè quello del bene eh, pubblico e del bene privato, cioè ciò che è statale e ciò che è privato. Eh, bisogna invece eh, oggi sempre di più ripensare a mh, quello che venivano definiti come, so, i beni comuni, cioè a, eh, ci sono delle risorse, pensiamo all'acqua, pensiamo ad altre risorse, anche a delle terre che non possono essere messe semplicemente sul mercato non possono essere valorizzate come una merce qualunque non possono neanche essere gestite solamente da un governo centrale ma devono essere gestite in maniera condivisa perché sono una risorsa di cui tutti abbiamo bisogno i cosiddetti ecco, beni comuni sono credo, il fondamento di una nuova forma di governo che sia davvero democratico Democrazia negli ultimi anni è una parola, è diventato quasi uno slogan dell'Occidente, tant'è vero che si è pensato anche di esportarla anche con le bombe, eh, questa democrazia, ma eh, parallelamente allo stesso tempo è un concetto che si è sempre più svuotato di valore. Se democrazia voleva davvero da dire come il termine greco da cui generato, su cui trae l'origine il governo del popolo beh, assistiamo eh, a una sempre maggiore perdita di potere di rappresentanza da parte eh, dei popoli sempre di più i governi o addirittura delle istituzioni sovranazionali agiscono indipendentemente dalle scelte elettorali ecco credo che quindi vada ripensato il concetto di democrazia come una forma di governo che invece deve nascere dal basso e a questo ecco, si lega quanto dicevo prima a proposito dei beni comuni, ci devono essere delle parti di territorio, di risorse o di altri elementi che non devono essere gestiti né da un privato né dallo Stato ma da una concertazione, da una comunità molto più ampia. Famiglia è un termine che ci è, scusate il gioco di parole così, familiare, ma eh, è un concetto che usiamo spesso con un'accezione eh, che forse non risponde a tutte le varietà di famiglie. Intanto grazie all'immigrazione, grazie anche al maggior flusso di informazioni, si riconosce che l'idea di famiglia è comune a tutte le società umane, ma ogni società umana pensa alla famiglia in, in modo diverso e tutte sono legittime e diverse. Anche all'interno della nostra società negli ultimi decenni si sono, sono avvenute delle trasformazioni all'interno del classico modello famiglia nucleare, cioè genitori e figli, perché intanto per più moltissime coppie sono separate, sono molti figli monogenitori oppure monogenitori che poi si risposano o formano un'altra coppia per cui i figli hanno genitori e vivono con i nuovi compagni. In molti paesi europei oggi si è aperto anche al matrimonio a omosessuali, quindi insomma, si stanno eh, creando e configurando dei nuovi modelli di famiglia. Allora occorre ripensare a questo termine in un modo anche più dinamico e anche introducendo tutte queste nuove forme di aggregazione, di comunione e di scelte di vita comune che inevitabilmente ci costingeranno a ripensare anche tutta la giurisprudenza e il diritto collegato al rapporto tra coniugi, tra i figli, rapporto anche con i beni eh, materiali che questa coppia si troverà a gestire o in qualche modo a, eh, a portare avanti o a lasciare in eredità. Perché identità? perché eh, credo che in un'epoca come la nostra, dove c'è stato quella che è stata definita la fine o il crollo delle grandi narrazioni, cioè delle grandi ideologie novecentesche, oggi eh, le forme di aggregazione che eh, riescono a coinvolgere maggiormente le persone non si basano più su un'idea astratta, ma su un concetto più legato e radicato a un territorio, quello che in qualche modo più o meno netto possiamo definire identità, ecco, credo che queste siano eh, le nuove frontiere eh, dell'integrazione dei gruppi umani.